Buonasera, buonasera buonasera questa è due chiacchiere con bentrovati eh? allegria eh la 1 la 2 o la 3 bentrovati bentrovati cari miei ospiti vicini e lontani stasera una bellissima una bellissima diretta eh, perché se siete un po' cultori di uno dei film cult degli ultimi 20 25 anni Alias tre uomini in una gamba ma non solo L'ospite di stasera è un ospitone, perché poi anche un autore teatrale. Oh, già è arrivato, già è arrivato. Allora lo andiamo ad invitare subito in diretta, puntualissimo. Perché c'è T'amore, che sta per entrare in diretta. Vediamo, eh. Adesso arriva, arriva, arriva, arriva, arriva. Oh! Mi vedi? Ti vedo e ti sento. Sono in linea, ci sono. Perfetto. <ride> eccoci, eccoci. Toglio gli occhiali? Mi preferite con eh, sei, sei comunque un totem a prescindere, sei comunque bellissimo a prescindere. Quindi... Eh, gli occhiali ormai ci vogliono per mettere a fuoco i dettagli. Sì, eh? eh <ride> sì, sì. sì. Devo tenerla dritta, vero il telefono, devo tenerlo verticale il telefono. Sì, sì, Perfetta verticale. Roba. Come stai, Giorgio? Molto bene, grazie. Tu? Bene, bene, fortunatamente si vede un po' d'aria in più in questo periodo. Speriamo che se ne possa prendere sempre di più. Veramente. Io ho fatto un tuo bellissimo post qualche settimana fa sulla speranza di rivedere scritto Sold Out. Nei teatri? Eh, eh sì, noi io con degli amici stiamo gestendo il cartellone di un teatro, il Teatro Bello, a Milano dove essendoci è molto più facile con i limiti, no? i limiti imposti dalla legge delle presenze in teatro, cioè il 50% degli spettatori, è molto più facile fare sold out. Cui, per cui, essendo eh, un teatrino, noi per tre volte di fila abbiamo fatto sold out che comunque è un risultato. Eh. Abbiamo visto la gente che aveva una gran voglia di, di, di vedere spettacoli, uscire, andare a teatro. E ti dico, abbiamo lasciato diverse persone fuori. Cioè, è stata la prima volta storicamente che abbiamo lasciato gente fuori, però no, perché è una realtà nuova, perché è già un risultato riempire, addirittura lasciarli fuori ci sembrava un successore, anche se in realtà teatro è piccolo, metà dei posti, a oh, oh, 75-80 presenze eravamo già in sold out. Però io ti dico che... C'è una se... soddisfazione, poi c'è una grande gioia, una grande voglia di vedere chi è venuto e ritornato, cioè proprio voglia di uscire, di fare delle cose, non è un mezzo che non succede niente. Per cui... Ma infatti, non è proprio per questa cosa qua, secondo me saresti andati sold out lo stesso, anche facile. a capienza. No, no, facile, perché abbiamo visto proprio una risposta enorme, ma secondo me è un periodo ottimo. Purtroppo eh, questo periodo di riapertura coincide con quello che una volta era il periodo di chiusura dei teatri e delle attività stagionali no? chiudevano a maggio la gente a maggio c'è il sole, va fuori va a farsi un weekend, non si fa più trovare scappa, va a prendersi un raggio di sole cerca di fare un tuffo effettivamente sì, c'è ragione allora, Giorgio Centamore ecco, Giorgio Centamore presente, presente eh, stiamo parlando di un bel pezzo del teatro comunque del mondo ed autoriale perché il mio piccolo nel mio piccolo si è fatto un po' di si è fatto danni un po' dappertutto diciamo. <ride> allora basta aprire eh, un qualsiasi motore di ricerca e se metti Giorgio Sendamone la prima cosa che ti viene fuori è il morto. <ride> Viene fuori la disgrazia, no, non è una disgrazia, anzi, per me è stato il contrario, nel senso che tu dici, alludi al personaggio che viene ormai mh, a ogni giro ucciso in maniera violenta da Giovanni Giacomo. Che però ti posso dire una cosa, io credo che secondo me tu dovresti meritare un riconoscimento, perché nell'immaginario collettivo, tu sei rimasto impresso nella memoria di chiunque ha visto quei film nel minor tempo possibile. Il massimo del risultato nel minor tempo, è vero, perché sono appena eh. eh, per non chiamarle comparsate le chiamiamo cammei, perché è stata la definizione, no, dei, come dire, delle piccole parti però di, di prestigio fatte nei film. No, per fortuna è un po' più che una comparsata, nel senso che per comparsa poi si intende un ruolo non importante, ma lì che addirittura, a parte che non ero pagato da comparsa, <ride> ma da attore, cioè, mi cercavano proprio. E ok, anche, diciamolo. Eh, ma anche perché c'è dietro una storia. E eh, dopo ce la racconti, se la racconti però. Quando vuoi te la racconto, eh, subito. No, no, parlo. continuo, stavi dicendo e poi ci dici. No, no, dicevo appunto che perché ha un, sur, un suo ruolo e una sua identità? Perché partì come uno scherzo, come un gioco, ovvero complicità tra amici perché con Aldo Giovanni e Giacomo in tempi remoti si condividevano i peggiori palchi della penisola nel senso che si andavano a far serate in questi locali, una volta negli anni 90 ce n'erano tanti cioè si viveva senza troppo sforzo di spettacoli dal vivo in mille locali distribuiti lungo la penisola per cui spesso mi trovavo con loro io in particolare con Aldo ero molto legato e ci vedevamo spesso ma anche con gli altri due ma soprattutto prima era Aldo e Giovanni con loro abbiamo fatto mille cose poi diventarono Aldo Giovanni e Giacomo con loro fece il circo di Paolo Rossi che fu una, un biglietto d'oro di quell'epoca non mi ricordo quante repliche ma un'infinità di repliche perché ripresero lo spettacolo Dopodiché loro catturati da mai dire, divennero da mai gol all'epoca. Eh, era questo che ogni, ogni anno eh, lanciava dei comici nel mondo dello spettacolo, quell'anno prese loro e finalmente li fecero diventare noti al grande pubblico. Dico finalmente perché fino ad allora anche nell'ambiente del cabaret si diceva Aldo, ah, Giovanni e Giacomo sono strepitosi, perché non fanno il botto? E lì sono strane alchimie, però ci ha pensato la gialappa a prenderli e, e a valorizzarli, a farli, a farli lavorare finché non sono esplosi. Sono stati bravissimi perché loro avevano anche già fatto delle trasmissioni televisive ma senza risultati grossi. La piccola cosa che avevano fatto prima di. piccola, insomma, la cosa non era per niente piccola, però diciamo una cosa che gli ha dato risalto, se non sbaglio, sì, era prima di Mai Dire ed era eh, sulla testa con Paolo Rossi. Mm. Lì si fecero conoscere, con Mai dire esplosero perché cominciarono a fare mille personaggi, eccetera. Se non che recuperarono i vecchi, fecero un film e recuperarono i vecchi amici. Per cui siccome a Mai Dire. Nella serie del eh, Poliziotto svizzero se sì. sbaglio, si chiamava Era una Uber. Partita, Uber. Si chiamava No, mi, eh, non mi ricordo il titolo della serie. Era la TV Svizzera. Eh, mi sembra eh, all'ultimo minuto versione svizzera, svizzera, una roba del genere. La prim, uno dei primi che girarono praticamente. Mh, Giovanni no, eh, Aldo per salvare Giovanni, messo in difficoltà da Giacomo, gli sparò su un bottone che gli stringeva, lo stava soffocando, il bottone della camicia che lo stava soffocando, e proiettili proiettile uccise me che ero lì a nel, nel camerino per caso. Perché Io me lo ricordo! Eh, me lo ricordo! Eh, per cui loro tutti contenti che dicono l'abbiamo abbiamo salvato, è stato difficile, cioè, non mi ricordo le parole esatte, però dicevano, eh, è stata... Che per fortuna ce la si è incavata, insomma, lui salvo e con, per terra era il morto sanguinante e mi dissero caspita sei stato bravissimo a morire ma proprio guarda che, guarda che tu sei bravo a morire ma guarda che insomma da lì partì una presa in giro eterna cioè che andò avanti per tantissimo per tutte le puntate eh, di all'ultimo minuto svizzero perché mi chiamarono ogni volta perché dicevano No, tu sei il più bravo a morire quando c'è un morto chiamiamo te e cominciarono a ammazzarmi ogni puntata, e ogni puntata, e lì c'era spesso il morto, perché per salvare uno, l'altro gli faceva i dispetti. arrivava il poliziotto per salvarlo faceva fuori minimo una persona, se non di più, e mi chiamavano sempre per fare il morto, e ogni volta dicevano, caspita, però veramente sei strafito? cioè sei il miglior morto che c'è sul mercato, e lì iniziò sto gioco, finché fecero il film e dissero, se c'è un morto chiamiamo te, e infatti c'era il morto, e mi chiamarono, mi ucciso. Tra l'altro fu una scena che diventò storica, quella, la prima, quella di eh, tre uomini in una gamba dove il cameriere viene ucciso perché non hanno Beh, la maniera. posso fare parte. una figura di mente per quattro spiccioli? Esatto. E poi eh, subito dopo la famosa scena La Betty. Esatto, con le ginocchia a punta. Ma <ride> Ma ci sono, sono tutte che... scene di culto, tutte. Sono tutte scene di quel film, fu, penso sia uno dei film più visti. Ed è per quello che mi ha dato, come dire, riscontro e notorietà, perché quella piccola cosa che mi chiamarono apposta proprio perché c'era sto gioco, se non che il film andò benissimo. Allora dissero, caspita, hanno fatto il secondo e dissero, no, no, ci vuole il morto anche nel secondo, ormai è un gioco scaramantico. Anche il secondo andò benissimo. Allora dissero, no, no, qui è una scaramanzia vera. E cominciarono a chiamarmi in tutti i film. Addirittura mi raccontò uno degli autori che in un film non c'era il morto, allora fecero una riunione per decidere dove inserire la scena per farci marco. scappare il morto, <ride> perché se no perché portava fortuna, Sai, poi nello spettacolo tanti sono molto scaramantici. Mi ricordo il produttore era particolarmente scaramantico che mi diceva proprio: guarda che eh, scorso fin tu non c'eri. Io ne ho saltato uno, è andato male, cioè non è andato bene come gli altri, però fu uno di quelli eh, meno apprezzati. Prego? In, addirittura in un film ha anche un nome, George. George, sì sì. Eh, L'ho visto, c'è anche un proprio Instagram. Ah sì, eh, forse è in Al, John e Jack, io sono George. Sì, sì. mi sa di sì. Eh sì, perché tradussero in inglese tutti i nomi propri di ognuno, no? Al, John, Jack, George e via così. Eh. Sì, sì, sì, sì, no, per cui il nome come dire la, la, la, il cameo, come dicevamo prima, come chiamano queste piccole parti. In realtà se ha un valore viene riconosciuto per dire anche per diritti d'immagine. Infatti se ti mettono nei titoli e mi misero hai anche un, eh, dei diritti d'immagine nel film. Tu devi essere deve avere una scena parlata, devi dire qualcosa e eh, devi essere nei titoli di coda, se non sbaglio entro i non so i primi 20 nomi comunque non io non ero comunque sono arrivato con loro ero sempre quarto quinto nome eh. è riuscito vediamo adesso che rientra vediamo un attimino giorgio eccolo qua ritrasmetti in diretta don giorgio giorgio in edizione giorgio non è giorgio Eccoti! No, mi vedi a mi ora? Uh, sembra di sì, ti sento una, una leggera latenza, ti sento leggermente ritardo. Io vedo me stesso, ma te... Rivai un po' a scatto. Allora, io non so se sono io con il wifi, fi ho toccato anche la... Eccomi, ci sei? Io sento dei... sento gracchiare. Mm, adesso mi senti? Mi vedi? Eh, allora. Che peccato. Allora, aspetta, aspetta. Aspetta, niente. No. Anche tu vai a... Mm. Sì, ti sento, ma a sprazzi. Eh, io sono sul wifi. Io ti sento a sprazzi. Il segnale mi è sempre... E io pure. Maledizione, E questo che mi sorprende: che anch'io sono su un wifi. No, infatti, pure è strano che la io sono in uno di quei wifi che si pagano anche cari, che ti garantiscono una connessione straordinaria. Allora, io adesso ti vedo leggermente più fluido, non so tu come mi vedi a me. Io stavo parlando con Giorgio Centamore. Giorgio Centamore è un attore eh, comico, autore teatrale e televisivo nonché eh, se hai visto e stavo parlando prima con lui eh, Aldo, Giovanni e Giacomo i tre uomini e una gamba è praticamente eh, quello che viene ucciso il cameriere che viene sparato ma poi quello che in realtà un po' muore in tutti i film di Aldo, Giovanni e Giacomo e quindi si stava parlando di quello si parlerà ovviamente di lui della sua carriera, dei, dei suoi trascorsi dei suoi inizi del suo lavoro come attore, come autore eh, teatrale lui è anche eh, gliel'avrei chiesto a breve se il wifi decidesse di fare il suo lavoro eh, l'autore di eh, Enzo Iacchetti per quanto riguarda tutta la parte però oh, eccolo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta oh. Madonna mia che disgrazia questa tecnologia che quando serve non va. Eh, purtroppo è, è un segnale il... perfetto, spendo una, un, una cifra in wifi e, e mentre stiamo chiacchierando mi salta tutto. Dai. Capita, Purtroppo capita, a volte eh, i segnali saltano. E, allora. e dove, eravamo allora. dove, dove eravamo rimasti? Ripartiamo da dove eravamo rimasti? mi hai raccontato insomma quello che è stato questo aneddoto bellissimo sulla collaborazione con Aldo Ma Giacomo attimo volevo chiedere voglio iniziare a parlare però poi di Giorgio Centamore. Giorgio Centamore che ha iniziato al Salone Pier Lombardo che è oggi il teatro Franco Parenti all'epoca si chiamava Salone Pier Lombardo e adesso ha cambiato nome perché ha preso appunto il nome da Franco Parenti che era un po' il personaggio che portava avanti quella che è nata come una cooperativa teatrale all'epoca andavano molto io sono nato lì nel senso che mi sono accodato a un gruppo di attori io facevo l'attore giovane ho imparato tutto lì e poi mi sono reso indipendente facendo altre cose mi sono tante, metto... tante dicono sì, io all'inizio eh, lì devo aver avuto un grande ma tanti grandi maestri eh, ma quello al quale so, col quale ho vissuto gomito a gomito è stato Giorgio Melazzi che ancora lo si vede a Zelic fare questi monologhi strepitosi di comicità ma di una raffinatezza e poi molto attore, molto eh, elegante, molto raffinato molto eh, con una grana proprio comica, pazzesca, sua, molto particolare lui ai tempi era uno che scriveva quando io iniziavo scriveva, faceva il regista, l'attore faceva tutto, io gomito a gomito proprio gli andavo dietro, ero il suo assistente a largo spettro su qualsiasi cosa, ci frequentavamo, eravamo molto amici, ho imparato tutto da lui. E da lì, eh, via dal Salone Pier Lombardo, dove ho fatto delle esperienze con lui, in compagnia con lui, che era il capocomico anche appunto di una compagnia, dove abbiamo fatto diversi spettacoli, a un certo punto vedevo che il teatro faceva fatica. All'epoca, il teatro comico in particolare, lui aveva una verve comica molto particolare. e Faceva fatica allora, uh, cioè c'era ancora verso il teatro un rapporto strano. Io capii che la comicità era il linguaggio più diretto per arrivare alla gente, quindi mi misi a far cabaret. Ma cabaret, appunto, come dicevo prima, ai tempi qui negli anni 90 ai tempi in cui appunto si lavorava con colleghi strepitosi che oggi sono diventati tutti grandissimi comici dal Mago Foresta dal Giovanni Giacomo al Caramona ho visto debuttare Gene Gnocchi ho visto Albanese debuttare perché poi c'era il bar dei comici all'epoca si chiamava Zelig perché era il bar eh, dove ti garantiva avevo un retro con un palchetto dove Facevi tutta la settimana, era l'unico posto, l'unico locale dove invece che fare un weekend o una serata, facevi tutta la settimana, dal martedì alla domenica. Ed era diventato un po' il ritrovo dei comici, ci si scambiava, eh, c'era molta complicità, tra l'altro. Cioè si lavorava in, molto insieme, ci si scambiava opinioni, consigli, locali, lavoro. Quindi. Era una grande famiglia, anche Elio. Le storie tese, è nato e è cresciuto lì, no, nato non lo so, però si è visto spesso, è stato molto presente in quegli anni piuttosto che altre realtà. Vediamo spesso Riondino. Vabbè, comunque, tanti grandi nomi. Paolo Rossi, anche. no, di no. nuovo vedi? Allora... Hai ripartito. Sì, vai ah, anch'io, ti vedo in movimento. Era, hai visto? non so se hai visto, mi ero arreso a questa espressione proprio rassegnata di disperazione verso questa tecnologia che non ci aiuta. Con eh, tutto quello che stavo... come dicevamo prima, in wifi e cose del genere. Carica, è andato... Uffa, di nuovo proviamo, vediamo se Giorgio è di nuovo in diretta, eh, riprendiamo a fare trasmetti in diretta con... Dai, Dai non è possibile però... Allora, prova. Ci muoviamo? Ci vediamo animati? Io adesso sì. Eh, io sì, speriamo che duri qualche secondo. <ride> Aiuto, e eh, niente, non so cosa è successo. Pensa che io spesso ci lavoro, ma non mi è mai successa una cosa del genere. Ci lavoro al telefono, al computer, con questo segnale. Boh. No, infatti... sai che di questo questi tempi ormai sai che si lavora in remoto, per cui eh, è fondamentale. Riproviamo con Giorgio Centamore. Allora, ci siamo. Adesso, adesso sta girando o sbaglio? Eh, speriamo. Eh, speriamo. Speriamo regga in su che poi ci si sente in colpa, come se fosse colpa nostra. No, no vabbè, quello no, però sai, uno ci rimane male, male che, che cazzo allora. Mi certo. funziona 12 ore al giorno. Nel momento me, che ti serve, salta tutto. Mezz'ora ti deve servire, niente. Va bene, eh, proviamo, proviamo a proseguire, dai. Certo. Ma noi non demordiamo mica. Eh. Ah, no, noi non demordiamo mai. Va bene, quindi... quindi niente, ti stavo raccontando dai miei esordi, mentre è saltata la linea sono arrivato in fondo alla storia, per cui basta, è finito. Adesso, <ride> adesso di cosa dobbiamo parlare? Ormai devo ripetere tutto da capo. No, a me era, io ero arrivato non so eh, chi vedeva la diretta al momento in cui eravate insomma, eh, in, questa, in questo ambiente di condivisione che era lo Zelig inteso come bar esatto. con fatto, un elenco enorme di tutti gli artisti che poi all'epoca erano giovani esordienti eh, chi prima chi dopo eh, e vi trovavate a scambiarvi idee, energie e quant'altro e però poi sei entrato tu nel circuito zellico per un attimo ho sperato che fosse lui che faceva finta di fare il fermo immagine. e invece è proprio di nuovo ripartita la maledetta rotellina eccolo no, è che proprio ti, ti vedo a salte Uffa. aspetta aspetta si è acceso anche il computer dove ti vedo benissimo qui qui è colpa mia, capito? Ah, ok. Ma tu il computer ce l'hai su, colpa attaccato con le vedete Si vede benissimo. E... Ma dal computer tu non puoi farla diretta. Perché io non l'ho so, mai fatto da... Sì. Il computer è attaccato al cavo, al wifi e tutto. Però ti guardo al computer. Eh, vedo solo te e la mia immagine. <ride> Maledizione, no. allora Mose è un attimo più fluido. Io se per, perché mi arriva in leggera differenza dal computer, no? Addirittura, vabbè, quello che c'era prima, no. vediamo quanto dura. Niente, no, stasera è impossibile. Che dobbiamo fare adesso? ti Ripeto. Non ti ho sentito. Perfetto. Dicevo adesso ti vedo e ti sento. Ah, beato te. <ride> <ride> io invece ogni tanto ti vedo a scatti. Se vuoi io vado avanti a parlare, se mi si sente io vado avanti a parlare, a raccontare. È che e che dipende di fin di quanto. Ma stiamo... Ho detto dipende quanto dura. Appunto. Non si capisce come... Eh, quanto dura e soprattutto cosa, cosa arriva. Perché, per esempio, io di te ogni tessenta scatti, Evidentemente è il, è il mio collegamento. Perché se su, sul computer ti vedo bene... Boh. Non lo so, vado avanti? Sì, ti vedo adesso sì! In questa posizione. Poi non so se tu stai... Ah, ah, ah facevi finta! <ride> Ti stavi solo ascoltando. Vabbè, vado avanti a raccontare finché tiene, poi vediamo cosa succede. Allora, per andare avanti con la storia, ma in breve, da allora mi sono dato al teatro comico e fino a, a ritornare al uh, teatro vero, cioè non ai locali ma al teatro, dopo un po' di anni lì ho fatto, eh, praticamente ho fatto degli anni in, nei locali di Cabaret, dopodiché sono tornato al, al teatro, ho cominciato a collaborare con C'è Quel che C'è, che era il gruppo musicale di Paolo Rossi, ho collaborato tanto con Paolo Rossi per degli anni, fino a che c'è stato l'incontro con Acchetti, eh, il quale mi ha proprio chiamato come attore in un suo spettacolo teatrale. E da quel momento mi sono accorto che tutto quello che avevo fatto negli anni l'avevo scritto io, perché poi io ho lavorato da solo, in coppia, in trio, in sì. formazione, con i musicisti. E eh, mentre facevo lo spettacolo di Iacchetti, che era Risate, al ventitresimo piano di Neil Simon, un'opera molto bella, molto divertente, c'erano delle cose che non funzionavano. Era un, uno spettacolo abbastanza ostico, perché infatti non era ancora stato fatto in Italia. Perché parlava del macartismo, per cui molto americano. In poche parole, strada facendo, replica su replica, io, io lo aggiustavo, e raddrizzavo il tiro su delle battute, su delle scene. Alla fine, Iacchetti mi ha detto: Enzo, mi ha detto, adesso tu fai il mio autore. E io ho resovi conto che in realtà me la cavavo bene in questa direzione, avevo sempre avuto quel ruolo, ho detto, ma volentieri. E da lì in poi non ci siamo più separati. Oggi collaboro attivamente col buon Enzino Iacchetti che mi chiama per, per, per ogni cosa, soprattutto se sono cose che fa lui. Addirittura è riuscito a coinvolgermi per 15 anni a Striscia la Notizia, e, e per cui ho fatto della televisione. Eh, sì ma nel frattempo questa cosa ha innescato un po' di, di, di, di, come dire, di risultati per i quali ha cominciato a chiamarmi dappertutto perché poi ho fatto Bulldozer, da Bulldozer ho fatto Colorado da Colorado, Colorado le primissime edizioni perché praticamente anche Colorado eh, nasce in un locale cioè alla Salumeria della Musica che era un locale dove facevano jazz a Milano Diego Abbattantuono vuole radunare un trucco perché hanno fatto il derby fa... club vuole fare il cabaret come prego Ho detto, ripeti il nome del locale da cui nasce provato perché è un momento in cui non ti si è sentito ok il locale si chiamava la salumeria della musica ed era un locale dove facevano jazz e, però eh, bazzicato da amici comici eccetera eh, Abba decide di radunare un gruppo di una decina di comici e fare tutti i lunedì se non sbaglio una serata di cabaret cercano un autore e chiamano me e il primo anno facevano spettacoli dal vivo aveva sempre alle spalle Totti che era il produttore della Colorado Film che è sempre stato socio con Abba Antuono e Salvatore, se non sbaglio, comunque facevano tante cose insieme, soprattutto nel cinema, anche questa cosa l'ha sostenuta Totti, che diceva ragazzi non illudetevi perché la televisione, non puntate alla televisione perché non faremo televisione, facciamo uno spettacolo dal vivo, se no che nel frattempo io stavo facendo bulldozer in Rai all'epoca c'era Giorgio Gori, pensa, che era capo progetto di Bulldozer, con eh, Gorno, che era il capo autore, mi dissero ma scusa tu hai una squadra di autori in questa salumeria di uh, comici, in questa salumeria della musica e non ci dici niente e venite a vederli, sono bravissimi, eh, se no che vengono a vedere, in poche parole, prendono tutto il cast, tutto il gruppo e lo portano a bulldozer totti vede il suo gruppo di comici far la tv per rai 2 e dice no <ride> dopo una stagione si ripiglia tutti indietro e fa partire colorado caffè live che era la prima edizione in seconda serata di colorado con abbatantuono che presentava io ho fatto con loro due o tre edizioni se non sbaglio tre, tre edizioni in due anni una cosa del genere perché si faceva di stagione in stagione, per cui cambiava il periodo. E, e niente, dopodiché, vabbè, poi ho fatto Tribù, altre cose, altre trasmissioni per l'area, eccetera, sempre come autore, perché di questo stiamo parlando. Poi io, dopo appunto quelle poche edizioni di Colorado, cioè le prime, dove abbiamo fatto decollare televisivamente la cosa, poi ha preso una strada particolare ai tempi, all'inizio. Adesso, se un po'... Affermato in una direzione, cioè ha trovato una sua centratura. Secondo me all'inizio ha provato diverse direzioni anche perché all'epoca era molto attivo. Zelig, per cui doveva differenziarsi per qualcosa. Zelig inteso come trasmissione televisiva. Sì. Comunque io li ho persi in fretta perché, appunto, sono andato a finire a, a Striscia che mi ha assorbito, come dicevo, per 15 anni. E, e nel frattempo siccome non facevo tutta la stagione ma solo un periodo di questa cioè il periodo in cui c'era Enzo Iacchetti eh, il resto del, del tempo mi sono messo a scrivere commedie da lì ho scritto anche tante commedie teatrali e da lì poi mi sono sposato con Alessandra Sarno che è una bravissima attrice ho cominciato a scrivere perché no, ho scritto per tante donne una mia caratteristica prego. Ho detto, la intervisterò. Non ho sentito, vabbè, vado avanti. Ah, benissimo, benissimo. E dicevo che ho lavorato con tante donne, ho scritto per tante donne, uno degli spettacoli che feci con lei e con Rossana Carreto, altra bravissima attrice comica che io conoscevo da tempi remoti ma che ritrovai nelle prime edizioni di Colorado, dove aveva dei ruoli molto divertenti e con pia engleberg che è una straordinaria attrice che adesso lavora quasi esclusivamente nel cinema con tante parti belle eh, la si vede in tanti film lavora tantissimo e loro tre, per loro tre scrissi cucendo un po i loro repertori o perlomeno le cose che avevo scritto per loro tante cose che avevo scritto per loro eh, mettiamo in scena, in scena questo mm. spettacolo intitolato queste Cose Turche che ebbe grande successo per parecchi anni e da lì scrisse per tante donne e, e niente, continua a fare questo. Siamo arrivati a oggi <ride> Siamo arrivati a oggi, però un paio di domande! Ancora ce l'ho. Una, tu mi racconti, se mi senti eh, quando noi ci siamo conosciuti, mi raccontasti anche che fare l'autore a striscia. Per Enzo e Acchetti non è proprio una passeggiata di salute perché magari ti chiedono una battuta o una serie di battute lì per lì e in 30 secondi devi prendere e devi scrivere, è vero. Allora devo dire che Enzo mi ha sempre stimato molto sia come autore che come battutista io gli ho sempre detto che invece ci sono battutisti molto più forti di me, cioè que quelli proprio che nascono con l'istinto della battuta. E ce ne okay. sono parecchi di autori bravi in tal senso, che hanno proprio istintivamente ti tirano fuori una battuta dietro l'altra raffica. Io invece ci devo pensare. Mm. A striscia, eh, la cosa più imbarazzante, ma non è successo solo a striscia, perché poi con lui ho fatto anche il Mammo, che era una serie televisiva, eh, una mm. sitcom dove lui faceva il padre vedovo di tre figli, eh, di varietà molto divertente andata avanti per anni. Lì facevo l'autore anche sul set, eh, per cui ogni tanto, anzi molto spesso c'erano da cambiare o da adattare delle cose al volo e lì mi ricordo una scena che poi si è ripetuta in altre occasioni, ma lì fu, fu la prima volta che rischiai di perdere i sensi perché lui entrando in scena mi disse no, questa non fai in... perché poi sai, prepari le macchine, tutti pronti, stiamo per partire, cioè c'è una squadra da far partire e tu sei lì che discuti ancora, magari non l'hai risolta però la stai andando a girare per... no, il più bello questa è la disperazione questo è il quadro che potremmo intitolare la disperazione di Centamore bravo allora adesso ho staccato il wifi vediamo se con LTA, cioè con, con il credito di, di, di, di internet che ho sul telefono, vediamo se piglia meglio. Siamo in una grande città del nord, il segnale dovrebbe arrivare forte, il wifi con quello che spendo già mi ha deluso, vediamo se mi delude anche la rete, <ride> la rete cellulare. Allora, vi adesso... dico dove siamo rimasti noi? Perché, sì, perché io sono andato avanti, con un io per sicurezza sono andato avanti fino in fondo, e ti dico magari sono. mi sentono. Noi siamo rimasti al momento in cui fondamentalmente lui sta per entrare e ti sta per dire che quella battuta non va bene. Di nuovo, Giorgio è tornato Giorgio, aspetta. Dai Giorgio, dai, Giorgio, dai Giorgio che ci siamo! <ride> Io ho fatto di tutto per far funzionare il collegamento, sono passato un altro collegamento in rete, ho spento il telefono e l'ho riacceso, ho detto che fosse andato in palla lui, ma... Io, io guardo, ho fatto un monologo nel frattempo in cui dicevo quelli, che i telefoni sono permalosi, magari non è uscito tanto adesso, durante la giornata la Giorgio ha preso il telefono e è uscito, gli ha fatto fare un giro veloce e sono tornato. gli ho dato due carezze. <ride> e insomma, che, allora, che allora, lì. Io volevo, ovviamente siamo andati lunghissimi perché è un'ora praticamente che sono indipendente io, di eh, ti ti ti mi... Tuoi per intrattenere, ho fatto una l'imitazione, ho detto una, ma una marea di minchiate, ho detto nel frattempo. Eh, ti volevo ringraziare. Innanzitutto, tra l'altro, poi stavo raccontando che io quando mi riprendo, quando faccio le dirette, mi riprendo con una seconda fotocamera. Sentito, l'ho sentito. Ah, l'hai sentito? Sì, okay. sì, spento. <ride> e... Infatti ti dico, secondo me un giorno questa diretta, non subito, però la dobbiamo rifare. Magari, non so, tutta ad un fiato, collegata, senza troppi intermezzi, diciamo. No, ma pure perché poi anche il fatto che io prima sono uscito dalla diretta e sono rientrato pure io, non so, adesso infatti dopo devo andare a vedere, fortunatamente le, le, le dirette lunghe le metto direttamente in un archivio, quindi io qui su Instagram le due le posso postare, poi vedo un attimo, o mi scarico queste due e monto il montabile per fare il file da YouTube eh? se no un giorno ci risentiamo, Giorgio la rifacciamo con un segnale internet Dimmi tu, a disposizione Va benissimo <ride> Ma si è sentita la storia del finale di prima, no? No, ovviamente se... Se... Se... Lì, la... vai, vai. Vi, dico solo, vi svelo solo il finale Giacchetti che mi dice eh, qui ci vuole una battuta forte, eh? questa non va bene, cosa si può dire, cosa si può dire, intanto va in scena, cosa si, può dire? cosa si può dire, e io rimango lì guardando dicendo, eh, sta, la, sta, sta, sta, non lo so, <ride> nel senso che così, come, come fai, come fai, e, no, ci sono quelli che invece hanno questo talento naturale e riescono a spararle all'impattamento, io devo pensarci un attimo. Su striscia avevo tutta la giornata, cioè tutta la giornata che sembra un tempo lungo, ogni giorno bisognava fare una puntata, al mattino si lavora per preparare le battute, il pomeriggio si montano le gag. insomma c'è tutta una scaletta da seguire, ma alle 7 deve essere pronto il copione per andare in onda. Lui arrivava, lo leggeva, per fortuna lì avevo come dire, il tempo tecnico di crearmi delle cose, poi le discutevo con lui, le risistemavo e si andava in onda che è, rispetto all'esempio di prima è tantissimo come tempo, però ti assicuro che fare una puntata al giorno è molto impegnativo. Io però veramente, a prescindere da tutto ti volevo ringraziare, approfitto perché sennò poi ricasca il collegamento, è casino, no? Però siamo riusciti a sapere l'aneddoto, quello, non c'è verso, è andato così con un cuore enorme Giorgio ci scrive e ci saluta in chat. Grazie a Giorgio Centamore per la disponibilità per la sua carriera che ci ha raccontato più o meno <ride> internet permettendo i suoi aneddoti con le cose che ha fatto bellissime. Quindi Giorgio ti ringraziamo per essere stato con noi a due chiacchiere con quindi Buonasera a tutti voi, io vi saluto, questa devo, la devo mettere la sigletta, almeno questa fatemela mettere alla fine, tanto ormai è andata come è andata, io la rimetto, la sigletta di due chiacchiere con... ci vediamo alla prossima, A ah, settimana prossima, no settimana prossima, bene, sì, settimana prossima, martedì a due chiacchiere con, ci sarà Alessandro Corsi alle corsi di R.D.S., un giovane conduttore di radio dimensione suono. Con questo veramente è tutto.